Ding ding ding ding. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix E Marco007 E siamo tornati su Merefield Robits Che il dombalò Ok, metti il Nella scorsa parte abbiamo iniziato il gioco Quindi una intro bella corposa E poi eh, un sacco di, di cose nuove Ovviamente Abbiamo fatto due livelli e vediamo se ci bastano per un video Due livelli anche senza l'intro Spe Spero di sì Dove sto andando? Non lo so <ride> Devi andare davanti al coso battaglia poi sta cannone. Bovacci, Vedi dove va Uh. Ah cosa serve il coso d'argento? Sono hai ah, le cose rare? Sì, sono più rare Eh sì, perché è d'oro pure Ok torniamo indietro Ok allora esploriamo un po' qui per ora Sì non per andare, andare allora. okay, qua è ancora vietato l'accesso Andiamo un pochino di qua Rabolatorio Soldi, soldi, soldi, soldi, soldi E que questi respawnano ogni volta qua si va avanti, non, non No, non si va avanti, si va indietro. All'inizio all del gioco, diciamo. Sì, qua sopra c'è il trofeo. Eh sì, il, il trofeo. Cos'è il trofeo? Il museo. E questa è ancora off limits. La la. Il, la, il mega il... bug ha danneggiato la macchina del tempo dei eh, rapids. Sì. C'è cioè la lavatrice. Altrimenti mi farei volentieri un viaggetto fino al periodo barocco francese. Mm. Ok. okay va, va, vai, Vedi, lì c'è un tubo. Lo so, e dacci. Aspetta Che qua uh, Oh oh, oh eh, qua. Spoiler Spoiler <ride> Che no Non si può andare ancora Sì Queste sì. sono le varie al altre aree dove, dove Non possiamo ancora andare Qui sta ancora il cantiere A costruzione In costruzione Lì ci sono soldi Ci vado velocemente Yoink C'è eh, un casino di altra roba mm. Vedi ma facci già chi, chi se ne frega no, non era vicino per forza va detto <ride> e poi vai giù stava anche giù mm, si sì, giù vabbè stava, stava un passaggio che, eh, vediamo sì. se c'è qualcos'altro qua avanti se non vado indietro che qui c'è il eh. castello madonna tanta roba Cast... la parte sputa ah ok no, non è il castello bene qua non possiamo ancora accedere come vedete giusto No. Sì, non possiamo accedere sì, Queste sono le varie aree che non possiamo ancora accedere Però io continuo ad andare avanti di qua perché c'è altra roba Qua si può fare tutto il giro del castello, mi sa Sì Perché qua è luminoso, non lo so Qua ci sono altri soldi e qua c'è l'altra area che non possiamo accedere Quindi torniamo subito indietro appena finisco i soldi Quanti mondi stanno in questo gioco? Sì Bene, ora dobbiamo rifare tutto il giro Solo quattro mondi Non no. ne ricordavo cinque io vai, vai, vai, no, vai, Primi il pulsante, idiota Non si può accedere E vai e in quel tubo che vale avevi saltato tubo lì, sì. Guarda sempre in giù Tra tre, due Uno e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 Dios. Sto ripensando a quanti mondi stanno. Ah, Marco. Marco. Marco Solo Marco, 4. Marco. Ma sì. Io ma... me ne ricordavo di più. Marco, ti ricordi male? Me <ride> ricordavo tipo 6. 16 Marco. Bene, siamo qui adesso dove ci eravamo lasciati, se non sbaglio. Sì. E possiamo prendere subito altri soldi, non appena spawniamo. Qua non ci fa a muovere la visuale, cosa che detesto? Secondo me è dove non ci vanno a muovere la visuale, c'è tipo qualche eh, texture non, eh, non fatta. Sì. E quindi non ci volevano far vedere, tipo erano pigri. Ok, battaglia subito benissimo. Eccolo qua, i balzellosi. Yoink, yoink. Yip. Balzelloso, rompi scatole, fan del salto team Sì, esatto, loro possono fare il salto team È caduto poi dall'area in giro Esattamente come noi Ah, una nuova tipologia di nemici balzellosi il, no il salto team sarà fondamentale, usatelo per averla meglio sui nemici. Ops, ho sbagliato Tonky Rizig Rizig E questo? Il nostro amico misterioso mi ha appena spedito un, un aggiornamento di sistema però in poi prima della battaglia potrete scegliere se buttarvi ecco. a testa bassa in mischia O dedicarvi a pianificare la strategia Tutto grazie a questa app detta um, visuale tattica Provare per credere Perfetto, andiamo subito con la visuale tattica E questa sarà molto utile, fidatevi um, se Può sembrare complicata all'inizio però Una volta che avete, diciamo, graspato le, le, le fondamenta del gioco Potete saperla come usare bene Allora, come vedete qua ci fa vedere un po' come si fa Possiamo cliccare una cosa e bloccarla, per esempio... Eh, ops, per esempio. Vado su Rabbit Peach, lì potremo, con RL possiamo cambiare eh, la, la tipologia. Qui per esempio ci fa vedere il movimento e il raggio dell'arma. Con Mario lo stesso, Mario come vedete ha un raggio dell'arma più ampio e Rabbit Luigi pure. Oh, Mario e Peach hanno lo stesso raggio. Sì, vabbè. Comunque sia, possiamo sia vedere qua le cose. Possiamo anche bloccare una certa cosa e guardare in giro. Quindi possiamo vedere, magari, se è nel raggio giusto. Mm -hmm. Sblocchiamo. E poi. possiamo. Anche dei nemici. Eh sì, possiamo anche vedere, vedere i nemici, posso... quindi cosa possono fare. Quindi, finalmente, possiamo vedere: i, i Ziggy hanno la, la scivolata uh, e il blaster. Mentre i Balzellosi hanno anche il salto team, che può andare e a c'è Niente scivolata, però. Sì, che può blast. andare sette caselle Non ci fa vedere purtroppo il salto team quanto può essere Però mi sembra giusto Perché sennò bisognerebbe fare cose. troppe cose Come? Niente, niente, ok Ah, ho capito, sì. Quindi sappiamo che ci sono tre balzelosi e, e quindi, vabbè, comunque sia, sì, noi abbiamo e delle armi potentissime Cioè, vediamo, <ride> ce l'ha, sì, ce l'hanno tutti. Sì, tutti Abbiamo tutti delle armi potentissime con i nostri alleati Quindi adesso mandiamo Mario qua Per fare da piattaforma di lancio Attacchiamo subito quello Ok, 33 danni, come vedete molto di più di prima. Ok, adesso usiamo Mario per andare qua su. Se, se siamo in elevazione abbiamo l'igh ground, come mi piace chiamarlo, quindi possiamo fare più danni. Uh, e per questo voglio attaccare un altro nemico che non posso fare, mi dispiace, vabbè. Adios. Beh, meno, meno attacchi la prossima, il prossimo turno. Ok, e poi con lui andiamo qua su. Anzi no. Mettiti nella protezione 50. Vado qua. Voglio essere il più aggressivo possibile perché Non voglio perdere troppi turni nelle battaglie Quindi posso attaccare solo lui Speriamo che colpisca Ok, quando fa l'effetto è sempre colpito E come vedete la spinta, gli ha fatto danno extra perché il critico E l'ha spinto via Cosa che in questo momento non è stata utile però Il danno critico mi ci sta sempre bene Cos'è la prima volta che facciamo un critico? Ma è la prima ah, è volta vero, che facciamo è vero, È vero, è vero Che hanno missato entrambi Uh, so le uniche armi senza un effetto sono quelle principali quelle standard okay. uh, allora tu chi puoi attaccare vediamo no okay, solo lui Ok allora preferirei fare così scivolata mi metto qua e poi vediamo posso attaccare qualcuno lui ha la protezione però è quasi morto Possiamo anche vedere il critico quanti danni toglierebbe Nel viola più. un po' più scuro Nel viola mm. chiarissimo e bianco Vabbè provo ad attaccare lui Perfetto Almeno lo levo un po' dalle scale. <ride> la, la tua sfortuna dell'altra volta Ti sta ti, ti sta ripagando stavolta Ok mi metto qui Che vale come protezione da, da, da dietro E posso attaccare il, il mm. rabbit da qua Quello. Upsi e adios Dimmi che fa l'effetto Ok, Miele, ora non si può muovere, però è morto, quindi non... Conta. Il suo cadavere non si può muovere <ride> Sì, molto peccato, mi dispiace. E ora ci mettiamo qui Mi sa che non serviva Non fa niente E eh, speriamo di ucciderlo Ok, molto bene, morto Avete vinto? No Allora, ah, no, c'è Ti sei dimenticato di lui Vabbè, mm. Non ci può fare scivolate perché è troppo lontano Ma i bazzetti sì, non hanno la scivolata come no, ce l'hanno. Sì, vai ah, con la, ricordo ricordo. la visuale tattica e eh, non, non ce l'ho. No, potete fare anche in battaglia. Ok, apparentemente no. Okay. Hanno ah. pure la, un, un raggio. un raggio di movimento dopo l'uscita da un tubo. Che è sempre molto piccolo rispetto all'altro raggio. Adios. Ed è andato. Ah, Come ah, vedete, oh, eh, io, c c ho, un... io ho. l'effetto aumentato, cioè aumentato contro i balzellosi in molte armi mm. che abbiamo adesso, quindi.. Tre turni su 6 Cioè questa doveva durare molto di più Però con le armi potenziate è così Ma ogni volta che fanno la cazzin C'è un eff usa effetto Usa l'effetto vero? C'è il, il critico Con ogni volta che c'è la cazzin no. no La Battaglia è subito dopo Non abbiamo preso molti danni Quindi dovrebbe essere fattibilissimo In ogni caso E lo è Perché se, se fate una battaglia Il gioco si aspetta Che avevate preso qualche danno Attenzione questa sembra una zona tranquilla Ma i, i sensori rivelano un sacco di nemici nascosti Battaglia tutti sarà impossibile, cerchiamo di raggiungere quella zona sicura in fondo al campo di battaglia. Spoiler, i nemici non sono tanti, sono infiniti. <ride> quindi dobbiamo per forza aggiungere all'area anche se abbiamo le armi massime del gioco. Possiamo forse sopravvivere all'infinito con degli effetti futuri, ma. Non, non vinceremo mai, cioè. Se almeno uno di noi riuscirà a raggiungere la zona sicura abbiamo vinto. Gli altri possono anche morire rimasti indietro. <ride> Bene, quindi visuale tattica. Come possiamo vedere, noi dobbiamo arrivare fino qua, qua giù. Que qualsiasi di queste, que queste caselle conta come la zona da raggiungere Sì, que questo è un diverso tipo di battaglia Poi ce ne saranno altri Sì, questa è la battaglia da raggiungere la zona Quelle che abbiamo fatto finora erano le uh, sconfiggi tutti Quindi ci sono tre zighi per il momento Quindi possiamo iniziare subito Allora, io cerco di mandare subito Mario qua dietro Da fare per piattaforma per futuri assalti E attacchiamo boh miela si sì, secondo me quando fa la cazzo in per forza l'effetto Usa per forza Non sempre Allora uh, rabbit Peach non ci arriva peccato uh, Ho sbagliato questo A Ciderbolina Ok e tu puoi andare qua Ho detto puoi andare qua Lì Hai usato B invece che A ha... si sì, ho cliccato per sbaglio mm -hmm. Ok e tu puoi uccidere lui Speriamo che faccia la, la spinta visto che è 80% Ok ed è morto, <ride> cioè li stiamo one shottando per quanto sono forti le armi E mandiamo rabbit Peach più in avanza scoperta, quindi da questo lato Per adesso però mi metto qua perché non voglio morire Diamo il, il turno ai nemici, al nemico, che adesso lui si, ri si ritira perché ovviamente non può fare nulla, se non quello Danno già la protezione e come vedo, stanno spavano altri nemici Che noi con la visuale tattica possiamo vedere che cosa sono Quindi qua abbiamo un altro Ziggy e un altro Ziggy Primitivo? Sì dico, anche il dico. Mi sa che anche il balzelloso era primitivo, vero? Ah ok, uh, qua non c'è nessuna protezione cioè c è, c è, Ci sono qui, ma non mi conviene per non andare da um, questo lato Potrei anche andarci, però non mi conviene Quindi andiamo di qua Ma um, Sono un, solo uno della, della squadra deve arrivare lo al so. coso No, stavo dicendo l'ho già detto. per spiegazione ok cioè potremmo lasciare tuo. anche Rabbid eh, salta su Rabbid Luigi Stavo ancora vedendo allora se, ci, se metto qui, loro spawnano, potrebbero colpirmi da qua Però non me ne frega niente, quindi ci mettiamo lo stesso Potevi far saltare Rabbid Peach e poi andare, far andare sul tubo Lo so, vario. ma non importa Rabbid Peach la vuoi usare più come esca, Sinceramente <ride> Tanto li one shot in ogni caso Marco non mi importa Ah se mi metto qua loro attaccheranno Rabbid Peach Perché l'avevano scoperta Quindi posso far avanzare gli altri senza problemi Turno nemici perché non esistono nemici ancora Adesso esistono Ok lui ha deciso di attaccare Mario mm, Grave errore Lui ha deciso di attaccare Mario Grave errore <ride> Ok tocca a me adesso Rabid Peach può continuare ad andare avanti il suo, tipo il in mezzo. Sì, il suo obiettivo è Lesca. Qui non posso nemmeno provare ad attaccare Perché la linea di tiro è ostruita. Eh sì. Mentre quando i nemici sono direttamente di una protezione potete almeno attaccare la protezione. Cioè vi dà lo 0%. Qua invece provo l'occhio cieco. Uh, vediamo. Qui possiamo fare un salto, sì. Quindi lo facciamo. E ci vediamo. No, vabbè, dai. Uh, non mi metto là provo. Accanto a loro mi metto qua invece. E poi faccio lo stesso però con Mario. Quindi uso Rabi Luigi. Con Mario forse riesci pure a vincere lì diciamo. già. Spingiamo via questo. Adios. Ora no, no, dovrebbe attaccare Rabbit Peach. Beh, al prossimo turno dovresti... Ma non riesci a vincere già con Mario, cioè. No, no, no, mi sono sbagliato, pensavo che... Ok, mi metto più lontano più possibile. Vincere. Sì, al prossimo turno hai vinto. Per forza. Ok. Non ho più niente da fare. Eh, eh, qua, il coso lì del turno passa il turno di Rabi sta... Peach. Esatto, come volevo. Sì. No, sta... sta L'ho fatto, fatto solo, solo la scivolata No, non è vero, ora è l'attacco. Eh, piccola, <ride> piccola nota, anche i nemici hanno gli effetti Non adesso, però li avranno E ora allora, la Pikmin c'è un po' in una situazione brutta Perché eh, Vai, sono stavolta altri due nemici Lo so, eh, non Controlla non che sono i nemici Sono sempre Ziggy sicuramente Ah, no, posso, non posso fare altro qua, quindi mi metto qua E uso Rabbid Luigi per saltare più avanti che serve? Passa a Mario e... Eh, Se uso tutto. il tubo non ci arrivo. Ah. Se uso Rabbid Luigi non ci arrivo. <ride> mi prendo in gioco una casella. <ride> Ma no. Mi me metto qua, guarda. Speriamo Dimit che vadano bene 5 turni. 5 turni? Eh, vanno sicuramente bene. Ok, me ne vado da qua. Me ne vado più indietro. Attaccassero gli altri e me ne vado. Sicuramente devo, potevo usare Rabbid Peach meglio. Cioè, potevo sfruttare meglio, però... È uguale, cioè, non mi interessa non ho fatto il critico stavolta peccato I don't care tutti rizzi ah eh, eh. mi era venuto l'impulso di premere A per schivare la... cioè per proteggere la veloce anche così si sì, eh, mettilo sempre ah, non, non, non. no, soltanto che non lo voglio oh no, ho attaccato Mario E ora cosa farò <ride> un passo battaglia finita oddio oh, yeah, sette questi turni 7. Wow! Spero abbondino sempre così tanto no non lo fanno Bruh. Bruh. per questo dobbiamo sempre rimanere diciamo avanti con il eh, livello armi. 3 finito dobbiamo sempre trovare tutte le armi e comprare quelle possibili subito ok perfetto abbiamo completato il capitolo 3 uh -huh. eh, paragrafo 3 penso sia sì. livello 3 del mondo e ora qui c'è un tubo dove ci porta a oh, un bel tesoro Din din, din. Din, din, din, din, Ah Abbiamo il centro ricerca e il centro battaglia anche qui. Eh sì, lo abbiamo fatto la, la le scorsa le volta. Poi c'è l'elenco abilità che non abbiamo ancora sbloccato. Che è quella sì. struttura che non abbiamo ancora sbloccato. Qui non dovrebbe, dovrebbe esserci nulla. Non dovrebbe esserci nulla di nascosto qui. Quindi possiamo andare. Uh, lì stava un... quello Ma non possiamo raggiungerlo, c'è il cannone Quindi un cannone da un'altra parte ci deve portare là C'è pure un pulsante bianco, quindi... Per ora andiamo avanti Spero che non sia qualcosa che abbiamo missato Ok, capitolo 4 Così caldo oh, Caldo, mamma È fondamentale fermare il rabbit che si è unito al combina tutto Prima che possa dare l'altra vita. Posso dare vita ad altre atrocità Eh. eh buona fortuna bro Ehi hai arrivato un altro messaggio Del nostro amico misterioso ve lo leggo Complimenti Bipo hai targhettato La tua squadra d'avversaria Traghettato La tua squadra avversaria? Eh. La tua squadra attraverso un mare di pre eh, peripezie Degne di Ulisse Sì, oh, credo finalmente... che Ulisse è stato l'unico Sopravvissuto del suo viaggio Quindi cioè Oh finalmente qualcuno <ride> riconosce i miei meriti tutto grazie ovviamente a Mario e agli altri amici rabbi di cui avete sottovalutato le grandi abilità in battaglia. Sì, beh. Ma come già per Ulisse, le tendono acque vie più perigliose. Per questo ritengo che sia giunto il momento di arricchire il vostro arsenale con altri strumenti. Alcuni nuovi strumenti. E vi ricordo anche che Ulisse era l'ultimo sopravvissuto. Quindi, bipo, mi dispiace, ma perderai tutti i tuoi amici. O morirai tu. <ride> D'ora poi oltre a muovere e far fuoco potrei sfruttare una di queste singole azioni durante il combattimento oh. Queste sono le abilità in battaglia che non sono uguali alle abilità quelle nel centro di ricerca Mi raccomando A Mario ho riservato la vista dell'eroe Potrà colpire i nemici che si trovano in raggio d'azione anche al fuori eh, della normale successione dei turni Quindi ve lo spiego Quando un nemico si muove e noi abbiamo la vista dell'eroe attiva se è nel raggio de dell'arma di Mario, Mario potrà colpire quel nemico No, il raggio della, della visione di, di, di vista dell'eroe di Mario Perché non è sempre lo stesso Shot Anzi, oh. è più lungo del raggio dell'arma vabbè. Il raggio della visione ah. A Rabbit Beach consegna il dono dello scudo Protegge dagli attacchi della maggior parte delle armi Della maggior parte delle armi Quindi è, praticamente riduce i danni subiti da Rabbit Peach semplicemente a rabbi luigi elargisco la super barriera protegge da, dai effetti super dai super effetti e riduce i danni ricevuti questa al momento c'è abbastanza inutile visto che pochi nemici avranno effetti a, a breve termine quindi uh, sì però praticamente mh, rende rabbi luigi immune da tutti gli effetti e uh, diminuisce un po' i danni presi un po' come lo scudo, però meno danni, meno... Meno danni protetti diciamo. mm -hmm. Lascerò che siate voi stessi a scoprire come sfruttare la massima potenzialità delle nuove abilità Altri doni vi saranno riservati in futuro, almeno spero Conviva attesa per ciò che verrà, è il vostro più grande Wow! Ah, l'abilità del nostro alleato misterioso è fornirci quel che ci sarà al momento giusto? Uh, mi mani su di chi va? Mi di non fare scommesse con lui <ride> Benvenuti nella giungla Stop posting <ride> about Donkey Kong. Kong Bene, iniziamo subito la battaglia allora. Mi sembra anche il momento giusto per provare le abilità, no? No Si sì. <ride> Date un'occhiata a quelli strani di eh, effetto. Hanno lo stesso simbolo di all'effetto di molte armi. Esatto. Questo qui, per esempio, è un box. Dove ne vedi scelta. quei simboli? li Vediamo soltanto noi con... Se avremmo pronti a esplodere o qualcosa simile, a me non usare armi nei neuropressi. E invece io sai che ti dico, è proprio quello che farò. Allora, possiamo vedere, abbiamo uno ziggy, ziggy, ziggy, balzelloso. E lo dobbiamo sconfiggere tutti, quindi combattiamo. Um, praticamente quando colpiamo uh, con un'arma una di queste barriere al 100%, le barriere esplodono 0% mm -hmm. e... di possibilità di riprenderlo ops e se io provassi lo eh. stesso Bruh e <ride> eh, le barriere si distruggono e il, il... attiviamo la vista delle ruote ok il... Um... E la barriera dà l'effetto a, a, a tutti quelli che stanno usando la barriera, sì. cioè che sono confinanti. Vabbè, comunque, sia come vedete: c'è un timer in alto a destra dell'abilità, cioè 3 che serve il cooldown una volta che abbiamo usato ed è attivo per un turno. L'abilità quindi, se attivo, 24 da 32 danni arma. Quindi l'attiviamo. Tutte le abilità sono attive solo per un turno, vero? Credo. Perché non lo dice, credo la maggior parte. Quindi ci mettiamo qua perché. È là? Perché vuole andare più aggressivo? Più protettivo Più aggressivo, aggressivo ti saresti messo al lato Aggressivo Attacca quello che lo ammazzi sicuro E eh, addio Ziggy numero 2 Era con Robin Luigi P P eh, P Non ho è... scudo ancora perché può servirmi dopo um, Robin Luigi va qui Non è eh, come che si dice uh... Borb Oh, ha fatto l'effetto sulla barriera Cioè sul, sulla protezione, non so perché, vabbè Passiamo il turno Eh no, se fa l'effetto non è preso per forza Ecco come funziona Ecco qui Mario, Mario attacca il nemico mentre si muove È molto utile l'effetto di Mario Sì e più avanti vedrete che, che razza di combo potrete fare Per adesso non spoiler perché Quando arriverà il momento saranno epiche E okay, attacca Rabbit Peach di nuovo con, senza successo Ora con Rabbid BG bi, eh, bullizziamo questo qui, ci mettiamo qua, Rabbid Peach dammi spinta e qua. Boom. Yit. E spariamo. Addius. Perfetto, è finito. Ah. Aveva più vita. <ride> non è, non è. Sì, non è morta istantanea. Fa, eh, sì. fa danni, diciamo, quando esce da... Fa fatale, 30 comunque. danni a tutti. E per sempre. Sarà per sempre... Io lo posso colpire al 100% perché... Non, <ride> non ha senso non ha senso Guarda, Forza, ha senso, vediamo. Boh. Non ha molto senso. Diciamo, Rabi Luigi ti si sposta, però ok, vabbè. bene. completata due turni su quattro, molto easy, con gli effetti, ovviamente, che abbiamo. Mm -hmm. Ok, ora prendiamo i soldi che ci ha droppato lui. Prendiamo questo tubo un attimo, vediamo. È quello di prima, sicuramente, quindi non ci porta a niente. Sì, okay. è quello dell'arena. Dell e anche qui, ok. Possiamo procedere. Oh oh! Ah, di già! Eh sì, di già, Marco. Strano, sembra che siano solo due ripari con i simboli dei Rabbids. Ma i miei sensori hanno rivelati quattro. Potrebbero essere travestiti dai ripari normali, esatto, boys. Anche queste protezioni qui, piene, solo quelle piene, possono essere anche ripari qua. Che possiamo anche interagire, blocco di riparo, spinta. Possiamo vedere che è effettivamente spinta. Mentre questo no. Questo mm. no, perché è nascosto. Eh, ho visto un trofeo comunque qua da qualche parte. Si, sì, ha la. Ah, sta, sta laggiù. <ride> ok, si, sì, ziggy, ziggy, ziggy. Balzelloso, balzelloso. Ok. Combattiamo. Per prima cosa andiamo a prendere il tesoro. <ride> Allora ci mettiamo qua Distruggiamo il tizio E poi eh, Fai la stessa cosa con Peach No Da là non credo mi possano prendere Solo quello Ziggy Però eh, Beh, Metti che è al lato Che non chi se ne frega In <ride> effetti la soluzione è migliore E eh, distruggiamo questo ragazzo Blah. Ok Rabbid Peach farà la stessa identica cosa Attiviamo la vista dell'eroe Perché è sempre utile Tranne quando non lo è, poi lo, vi spiegherò quando non lo è. Crush! Forse era meglio se, usassi, se avessi usato Rabbid Luigi. Ti spiego perché. No. Con Rabbid Peach vado avanti e metto la barriera. No. Ma la barriera solo per lei? Eh, certo. Ok. Per chi deve essere. Ok, mi metto qua, va. Upsi! Comunque, eh, i nemici non hanno... Non ho... Vediamo quanto, quanto fa la barriera Meno 20% va. Ah, vabbè, no, non è così male, dai eh, L'attiviamo a sto punto quella di Pish? Pish Pitch. È protetta al 100% praticamente Ah, cioè, okay, non, cioè, non, non hanno visione nemici. nemici. Stanno come anche se di fronte potete mancare se state così Sì, appunto Ok, ora lui si muoverà Però, grosso errore perché Mario sta aspettando proprio questo con un bel miele e ora non si può più muovere e restare. Ehi, ma Mario non conosce le regole del gioco di ruolo. <ride> Mario, non è il tuo turno. Che stai facendo? una guerra, Luigi. <ride> che cosa fa? <ride> <ride> non non ha, ha senso. È una guerra, Luigi. Dobbiamo, dobbiamo fare quel, tu, tutto il possibile. Oh no, mi hanno distrutto la protezione. Ti prego, non dimmi che fai lo stesso. meno! Lo stesso poteva andare di là direttamente. <ride> ok, adesso Robin Peach farà il tank. Quindi uccidiamo lui. Prendiamo questo e andiamo qua. E diciamo ciao ai nostri nemici. Yeet. Hello. Sogno <ride> ora. Perfetto, e usiamo pure la barriera. Che ci, ci diminuisce di quanti danni. Vediamo. No, hai detto 100% No, 40% no. <ride> Ancora ah, quindi mi hai mentito Quando è che ti ha il 100%? Prima mi hai detto con Peach Io ti ho chiesto con Peach quanto si riducono i danni E tu mi hai detto uh, non la vedono proprio zero per, Gli fanno zero danni Che stai dicendo? No, tu sei, io stavo parlando di riparo Madonna Ah! Io parlavo dello scudo Chi è che sta parlando dello scudo? Solo tu? Io Non so, eh, no, non Fai, fai a la scivolata a lui Lo so, ma non possiamo arrivare a quello lì eh, comunque sia, Uccidimi. salto su rabbit Peach e mi metto qua dietro Adesso invadiamo la loro area Ecco, beccato di questo Yit E eh, distruggiamo quel balzelloso. Dovrei avere l'effetto assicurato quasi Hello <ride> Guarda ti ammazzo. ah e poi muore Nemici Oh no Ai, ho 35 danni Questa si sì che mi ferisce nel profondo, a me nemmeno fatto. Ah è vero, non possono. Ok, distruggiamolo. Nemmeno, mi, nemmeno mi, mi. sforzo ad andare dietro una protezione perché praticamente è morto già. 25 danni. 28! <ride> Addio Sì, se ci sono i vostri alleati nella. Nel, in the way non potete andarci, cioè dovete. Non potete passare nel casello dei vostri alleati. Mm. Cosa che mi sembra un po' stupida Però va bene Urra Esatto ci curano perché è finito il chapter Sì eh, l'avevo già detto io però vabbè Tutti questi bei soldini qua uh, Va ne... indietro Lo il... so Tutti questi bei soldini svaniranno Nemmeno che non si dicano Appena sbloccheremo armi forti Che non è adesso mm. E non è nemmeno nel vicino futuro Rabbids bianchi, ok. <ride> Razzismo. Sono i rabbid normali. Eh, ancora più <ride> i Intanto I quelli, rabbid quelli normali. Standard, quelli che vediamo sempre. Okay. Qua serve la spinta. Tu hai mai visto un Rabbid nero? O marrone, o, o giallo, o, o verde. E allora che cosa vuoi? Sì, ma in, in ogni caso anche loro sarebbero normali. <ride> Questa è una cosa che odio perché qua c'è pure il cerchio delle monete rosse <ride> Sembra che, che odi il fatto che eh, i rabbis neri sono normali <ride> vabbè Cronerock ti, ti sta stimando <ride> eh. Ma da, da dove No sono? no qua. ti sta ti sta dando una brutta influenza Sì questo è difficile Ok poi da qua vado qua sopra E vado qua E poi qua ci sono soldi Che io gradisco che, Qui ci sono blocchi mo? 30 ok finisci sto puzzle sì, e chiudiamo sì, Allora Due, due livelli al gi giorno Boom let's go Mi hanno sbloccato un altro posto C'è <ride> il lampada C'è il, uh, il rabid lampada Ok cerchio cioè di monte rossa sarà impossibile da fare Ci proviamo Ops, ops, ops. Lì, lì, lì era per... Non un soldo, voglio la moneta, quella lì. Ah. Come ci arriva? Segui i soldi, segui. i soldi. Mm, sì, segui i soldi, sì. Vai, fai il giro. Money ok. Proviamoci, va. tristezza a quel qua qua la terza ah! bra, bra, bra. di là ancora più avanti torna indietro ma mi sa che non sono a tempo non sta nemmeno a musica devono ancora. essere per forza a tempo vedi? oddio dov'è si sì! sono fortissimo sono fortissimo sono fortissimo sono fortissimo bene ora come ci arrivo <ride> Ah, ok, ho rasciato e ha funzionato. Mio dio, che caldo, non potete immaginare. Rabbid! Perfetto, un'altra arma per Rabbid Peach. Lo troveremo se è decente. Dubito. È decente. Allora, uh, no, no, qui c'è il. Le pure. Lepus in fabula. Le pure. Il pure. L'abbiamo già visto allora, questo. Ok, non, non è così male, però è sempre peggio di quella che mi ha adesso, quindi la lasciamo così Mentre Rabbi mm. Luigi lo stesso <ride> Rabbi Luigi non ha avuto niente di nuovo Poverino Ah, allora, come ci arrivo là in alto a coso? In alto a... coso <ride> Ecco, ci sei quasi, ci... vai al coso Mio, perfetto, modello di balzeloso primitivo Uh, ancora niente rabid Luigi No Ok, adesso sto cercando di capire dove si va avanti Visto che è l'obiettivo principale, diciamo Ok Oh, moneta nuova, non l'avevo mai presa <ride> Sai cosa c'è là sopra? Devo andare a vedere Sopra non si va avanti cioè Se si va sei avanti. abbastanza veloce puoi, puoi salire probabilmente. No scherzo non Sì un arco certo mm -hmm. Ok vediamo Qua non si va avanti per, per nulla Uff, Sto sudando Cos'è qua? Ehi <ride> hey voi smettetela Qualcuno potrebbe farsi male Magari <ride> Yeee yeah soldi altri soldi yes let's go perfetto ora torniamo giù ah. Guarda, sono un grato che sono riuscito a fare il cerchio nel primo tentativo Perché mm. se no, non, non l'avrei mai fatto Fammi uscire da qua Fammi uscire Da qua. Non sei tornata lì da, al primo Da qua si va avanti tanto Perché? Perché devo mettere il muro pure lì? Madonna <ride> la parete stai impazzendo No no no, no. si sì. oh, non, non ci altro. credo Salva salva Attento salva. attento attento no Ha salvato ok F Dovevamo aspettare però... Non c'è una battaglia adesso S Sicuro? Non lo so Ora vediamo Ok, okay. quindi uh... ha salvato quindi sì. possiamo ah, cosa ah ok sì Bene quindi nella prossima parte inizieremo il capitolo 5 Era di colore diverso quindi suppongo ci sia qualcosa di importante Vabbè lo so già io mm -hmm. Quindi niente, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, lasciate like. Eh, Comunque la prossima volta, uh, uh, prima della pergamina, ci fermiamo. No, perché non salva poi. Niente quindi, ci vediamo alla prossima, ciao. Dai.